Il di del paziente è diverso. Il del è diverso. Il posto operatorio noi io Lucia alla grande. Alla grande Ciccio. Buonasera, mi chiamo Luciano, sono uomo di 52 anni. E avevo grosse problematiche di disfunzione erettile e sono riuscito eh, grazie al dottor Gabriele Antonini a, a risolvere questo problema eh, grazie al, al fatto che ho fatto un'operazione per, per, per mettere una protesi peniena eh, che mi ha dato la possibilità di poter riavere le erezioni e quant'altro, eh, anche meglio di quello che, di come stavo prima. Ecco.